Sofì. Quanti anni hai? 8 5 Che giorno sei nata? L'11 sì. ottobre 2013 <ride> 12 novembre mm. Ti piace andare a scuola? A me sì, tanto perché... Festeggiamo carnevale e poi un giù, ma festeggiamo i compiti in inglese. Festeggiate i compiti in inglese. Allora mi piace la scuola. Perché c'è anche il salone puoi giocare fuori, in mm. e dentro A me così è così e così, perché alcune volte... Sì. Perché il è lungo, alcune volte lo facciamo, invece alcune volte di no, solo per colpa dei maschi. Sei sicura solo per colpa dei maschi? Sì. Qual è il tuo cibo preferito? Il cibo preferito? Le lasagne Poi Pisa bianco E il tuo animale preferito? preferito? Coniglio Gatto Cane coniglio E se fosse uno solo? No, sì. no. Uno solo Il tuo colore preferito? Azzurro? azzurro. Putte giallo e rosso Esatto no, Uno solo? No <ride> E anche mezzo azzurro Anche mezzo azzurro? E l'altro mezzo? Vede Tutti i colori ti piacciono? Ce n'è uno in particolare che quando no. lo vedi dici Ah oh, questo è proprio okay. il mio Ecco, acqua e basta Ecco La tua bibita preferita? Coca okay, cola. No. preferito? nuoto, uh -huh. palestra, le fare stare in, in casa, <ride> <ride> anzi non ho ah che bello sport, <ride> allora no. sei fidanzata? si sì. No. sì, sì con Federica, la voglio vedere ma è possibile che tu non riesci a scegliere una sola cosa? Anastasia, non si può essere fidanzati con quattro bambini, uno, uno bella solo bella. è il fidanzato. Ah, oh vabbè. Comunque, più il un fidanzato è Federico. Ok, io no, Non voglio neanche avere una. Preferisci il mare o la montagna? Il mare e la montagna. Anastasia devi scegliere una sola cosa la prima volta <ride> montagna a me, mare, a me mare perché vai in piaggia, giochi con la sabbia e poi, e poi ti sporcherà. No, e poi mi piace così tanto che ci sediamo mentre mangiamo i pallini. Qual è la cosa che ti rende più felice? che vivi i miei amici a casa mia che gioco con loro, mi diverto e mi rabbia <ride> sono felice puoi pensare <ride> ho detto cagare <ride> beh comunque quando si va in bagno c'è una bella liberazione che dà molta soddisfazione festeggiare Natale, Pasqua vale ah. Ah, e a lui insieme a lui. e invece cosa ti rende triste? <ride> che mi faccio male quando le maestre <ride> lavorano tanto a scuola cosa vorresti che fare bello. da grande? Mm. le mie amiche, e divertimi, andare a mare, e disse, Se fosse un lavoro invece? No, ma la ah, dottoressa, la dottoressa quindi? Ok, la dottoressa per i bambini o per i grandi o per gli animali? Per gli animali. Vorresti dei figli quando sei molto grande? Sì! vorresti avere? O con gemelle femmine o maschio femmina? Io femmina, femmina, femmina, femmina, femmina, femmina, femmina, femmina, macchio macchio machio macchio, 757. Io non ti faccio da nonna, eh, te lo dico già, sì. no, non vero. Qual è il tuo film preferito? il gricho. Che rimuvi, troppo bello quel film, vuoi guardare cinque poi basta ma mi ha metto tanto film che fa ridere eh bello hai un soprannome? certo Anna ci mettiamo nel bello super blues! va Anna Gna mia Amore <ride> Mamma Vanessa avete una migliore amica? Sì. Sì, io due, siamo nel gruppo insieme, Giorgio e Giulia. Io ce l'ho quattro, uno, due, tre, quattro. E come si chiama? Giulia il bene, Amelia, Giulia Madonna, ma sono quattro? E mia. E avete un... Oh, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta! Volevo anche fare il nostro saluto, io e Giulia e Giorgia. Anche per le noiette, sempre unite, i noiette, batte il cuore, allora io, mia a sei tu. Anch'io ho inventato uno. Allora butto qui per la fai come essa. Eh, così. Pugno. Voglio... No. Così mai. No, no. Pugno così. No, non mi sa, intanto gioia la nonna. Invece io ne ho una con le mie compagni. Questo va bene. Cinque. Io io io no. No, no, no, no, no, no, no, no. E invece hai un migliore amico? No Io sì Ademi eh. sì. <ride> Un maschietto Con cui vai più d'accordo Ce cinque E mi sembrava strano che ne avessi solo uno Cosa dico Leon? No. Questi. ce n'è uno con cui vai più più più più, più d'accordo? sì qual è? Oddio. allora vado d'accordo perché prima non era un po' più d'accordo ma adesso visto che siamo vicini di banca andiamo d'accordo Daniel quale festività preferite? Mm. cannibale <ride> um. una una sola mm -hmm. Natale. io ho detto pacco perché mi piace così tanto Io c'è la lunga perché faccio il mio compleanno ok va bene bambine l'intervista doppia